Ecco, in Italia abbiamo visto negli ultimi 12 mesi un vero e proprio boom da parte delle imprese, della società civile e anche, finalmente, dei media per occuparsi di questa tematica. La politica ha fatto qualche passo avanti, ma sappiamo bene, sono settimane di grande turbolenza, quindi non sappiamo cosa avverrà. Ma un punto importante è stato messo, l'Europa Vuole mettere lo sviluppo sostenibile al centro delle proprie politiche dei prossimi anni. Ecco dunque in conclusione perché studiare sviluppo sostenibile, approfondire i temi dello sviluppo sostenibile in modo integrato, come questa scuola consente, l'unico esempio in Italia e forse non solo, di approccio integrato è una grande opportunità, è un modo per capire che da soli un particolare problema ma anche la complessità dei problemi non si riesce a risolverli, serve l'integrazione di pensiero, serve l'integrazione delle politiche, serve l'integrazione delle diverse strategie aziendali. Di tutto questo tratteremo nel corso della scuola e naturalmente allargheremo la community che è già stata avviata l'anno scorso di innovatori per lo sviluppo sostenibile per cambiare il nostro paese e anche il mondo. Buon lavoro a tutti.